Algeria, Tunisia, donna, Stati Uniti, Romania dalla Turchia è una, è una, una cosa di Egitto. veramente comunque, difficile da raccontarvi per chi non lo vive e vi posso dire che anche grazie a web come uno tanto fa siamo riusciti a, a fare numeri davvero importanti perché all'improvviso ci siamo trovati che di notte in modo particolare perché i fusolari non lo so, non lo riuscivano ad avere davvero tante persone connesse contemporaneamente che partecipavano a queste che, sono, che erano le nostre iniziative. E niente, Dila vi saluta, vi ringrazio di essere stati qua, ovviamente tutti fermi perché adesso da Dila passiamo al disco, di così che mi, mi scegliamo insieme, mescoliamo un po' queste due queste due realtà che in qualche modo sono nate insieme e camminano insieme. Prego soltanto di avere un minuto di pazienza, nel frattempo cambiamo il e lo organizziamo e veniamo subito.